Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Io mi chiamo Salvi. Qual è il colmo di un fotografo? Correre e non avere scatto.